battaglie, voglie, doglie letti che sanno tutto ormai di vite maltrattate di tragiche nottate letti che non ti spieghi mai se vuoi conoscere chi sei La realtà mettili a letto quei pensieri e l'alba che li guarirà gli errori tuoi finiti amori. o marletti, ognuno giace come merita come si immagina, come vivrà lo stesso letto tu lo sai Sostinata compagnia Se fosse un angelo a svegliarsi, a ricordarsi almeno lui Che ancora puoi, che non sei solo C'è il sole. L'amore qui si replica Perché ogni notte non sia l'ultima Ancora tu la vittima E il che si scatena l'anima Un letto a chi